visto durante il suo discorso ha affermato che sono stati introdotti 5-9 reati ambientali grazie alla legge del maggio scorso. Eh, quali erano questi reati e soprattutto se li ritiene sufficienti o se, se c'è ancora molto da fare eh, in questo campo? Beh, grazie alla legge che è stata approvata il 19 maggio scorso in Parlamento finalmente la parola ambiente entra nel codice penale. Perché se fino ad allora... Eh, Praticamente tutti i reati ambientali erano reati contravvenzionali e quindi meno gravi del furto di una mail al supermercato, come abbiamo sempre detto per vent'anni. grazie a questa legge eh, diventano delitti da codice penale l'inquinamento, il disastro ambientale, il traffico di materiale radioattivo, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica. È una legge che prevede tutta una serie di, come dire, di azioni di contorno che la rendono molto efficace, ci sono le aggravanti per morte, per, eh, per lesione, le aggravanti a ci sono le confische, e dei beni, eh, i tempi di prescrizione si raddoppiano, quindi si tratta di una norma straordinariamente importante che l'Italia ha aspettato per troppo tempo. La prima richiesta di Legambiente è datata nel 1994, è, portata, è passata purtroppo una generazione in vano. Siamo riusciti in questa legislatura a far approvare questa norma, che è una, una svolta epocale come dicono le stesse forze dell'ordine che hanno lavorato in questi anni con pochi strumenti a disposizione, grazie a questa norma adesso si deve fare una grande azione di formazione di forze dell'ordine e magistratura eh, per chi non si è mai occupato di questi temi perché non li consideravano eh, come dire, così eh, importanti, servono a provare anche no, altre norme che sono da contorno a questa legge straordinaria, come ad esempio l'istituzione di una nuova polizia ambientale che mette insieme le conoscenze della forestale, dei carabinieri, tutti gli investigatori che in questi anni hanno cercato di l'eco l'ecomafia e l'ecocriminalità e poi anche serve una legge che ferma in Senato per innalzare il sistema dei controlli ambientali perché senza una maggiore qualità dei controlli ambientali messi in campo dalle agenzie regionali di protezione ambiente soprattutto in una parte del paese diciamo, eh, alcuni reati ambientali non si riusciranno a, a scovare ma sta di fatto che insomma, è già un grande risultato aver approvato questa norma.